da un mio amico questa mappa amico, che ce <ride> e dove dovrebbe a, che da mi qualche mi parte mi dovrebbe mi aver mi creato da qualche mi parte una specie di banca e perché perché adesso abbiamo avuto questa idea di fare una specie di vita tutta in survival su minecraft quindi adesso dobbiamo andare a cercare questo questa banca che entrava da qua vieni Lore dalla vista tu sei, tu sei sono sopra gli alberi ma come sono sopra gli alberi? sto sopra gli alberi ma io sto prendendo le cose per il letto ah Vabbè. ahia eh se non do alla banca ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah dentro Grazie. vai su un albero la vedi subito è enorme cioè bello ok oggi ho già preso un albero tu la sai? Sì, sì, me l'ha già dette tutte no. Come sono a crafting table? No. Ale. puoi aprire qua che ti hai detto già la password? Sì, dovrebbe essere abbastanza semplici. Ah no, questo è, sì, è una, uno dei lavori che si possono fare. Cioè? Dica qua, tu eh, ogni giorno dobbiamo stabilire quanto ogni lavoro prende, per esempio l'agricoltore, eh, oh, ah, per esempio. Ok, oh ma c'è la palla arancione davanti qua. So eh, lì è per la temperatura. Ah, ok. Eh, se vai sotto troppo ti brucia. Uno, ti puoi bruciare, due, ti puoi raffreddare troppo. Nella ricerca della pietra. A parte che dobbiamo farci... Cioè, a parte la banca e i soldi, eh, dobbiamo farci tutto noi. Eh, sì, l'unica cosa... No. Tirole, guarda, guarda, è è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, sbloccano tutte e due le porte, non so perché. Io mi sono già fatto piccone e ascia in pietra. quando hai di legno? Io? Sì. Mezzo, mezzo stack. Come, come, come fai ad mezzo stack? Di, le di logs. Quindi tipo due stack uh, di sì, planks. 9 ho... no, adesso. Io ho 39 eh, planks, sì, logs. Due stacche e mezzo. Dobbiamo farci anche la... Qua fortuna c'è un po' di sabbia, però dobbiamo farci anche la... Come si chiama? Un morbo. Ehm... L'acqua. Perché con il caldo adesso... Non, io non trovo neanche il carbone per farmi la torcia Miniera Miniera Mi serve il carbone però Ok, ho 32 stick Quindi? Eh? Ah, sticks, eh, non botto Io ho già trovato una miniera qua, abbandonata. Non prima. abbandoniamoci troppo. Ma io sono andato soltanto qua sotto. È enorme, Lore. C'è di tutto. miniera a scavare ovvio cosa vuoi aspettare eh non te lo dico te lo ti vendo i pet le roba che trovo se vuoi te la posso mettere anche su un conto così appena guadagni qualcosa allora tin. ok tin fornace Cosa cacchio non va torci? Okay. Fornaccio Io ho anche una mela Posso vendere la mela? Ma no, io ho la carne Eh ma non è cotta Eh, eh non è non è due Non è cotta la tua carne Non è buona Guarda quanto ferro, Lore! Ma io non ho mai visto un drop di ferro così grande oh, ma è Incredibile, non l'ho mai visto Ok uh, sono un ottimo uh, si sì. Eh? Sei morto? N non sono morto. No, perché... Ok. 12 di iron. Stra tanto. Anzi no. Adesso sono in miniera Cosa poi mi faccio un letto mi servono ancora un po' di cose per quello Se ne prendi due pecore grazie Fra le le prendo A me di ferro Ma collaboriamo o siamo nemici o amici? Beh dipende possiamo venderci anche la roba No fra Eh si sì, fra i soldi ho sentito uno spider, non mi sta bene. Ho sentito un'esplosione. Ho oh, un cuore e mezzo. No. Non ho sentito il creeper. Ok, sono riuscito ad avvicinarmi per fortuna vicino alla... No. Eh, sì, di un legato di, di ferro, ferro di ferro. Quanto di ferro? Oh, scusa. Oh, beh. Il ferro vale molto di più del cibo. Entra, bella fra. Dammi il cibo. Prima il cibo, perché sto morendo. Ho preso pure la carta in tevole, dammi Eh, si sì, è pure. Non è neanche cotta. Cioè, Fra dai, non ho una fornace. Fra. E io, adesso me la faccio. La fornace. Perché un me devo fare la fornace. La... Sai come si fa la fornace? Quella legna. Ma va? Era ironico. Non lo so. Non so che era ironico. Tieni, ti regalo un lingotto di... Però almeno dammi di quante ne hai? Cosa? Di steaks. Quante ne hai? Quante? Ne ho altro, basta. Per due te ne, ne compro due con i... per un lingotto. Fa, quasi... Dammi l'altra e ti do il lingotto. Tieni il lingotto, grazie. Tu ce n'avevi? No, uno. Però ti ho fregato, guarda che ne ho un ROB con l'altra e poi c'ho un row Ah Vabbè, me ne frega. Ah, e non puoi rubare, sono ho promesso di ucciderti. No. Mi sono fatto anche una spada. Questo quello Se mi rubi qualcosa ti uccido e mi prendo la roba. Ah no. No, non puoi. Sì posso. No, è mio quello che c'è dentro ridammelo, no, lo re No hai tre. Ridamelo, no ridamelo, Ridam è mio, ridammelo non è vero, non me l'hai dato. Sì, te ho dato. Non è vero. Fai cagare. Oh. E... sai Fai cagare. Non le sai fare? No no! Sto solo chiedendo! Furnace! Like... Sai no. no, non è vero! Sì, Guarda! Furnace, ce l'ho qua scritto, lo vedono anche loro, Furnace, quindi stai zitto. Allora qua c'è questo. Sistemiamoci un attimo l'inventario qua Da bruciare. Un paio di lingotti molta. Qua Questo qua 1.2 4 Ah questo è ancora Allora Io fuori non vedo nessuno Cioè non vedo mob. Tenta. No. Look, No, non basta, vero? Quanti lingotti di ferro hai? Bene, vengo a prenderlo. Perché? Ah no, è vero, quello che ti hai dato. A parte che io ne avevo 7 di questi, ne ho solo. Ah no, è vero, perché li ho appena usati. Però queste sono le mie cose, non le puoi prendere. Tu hai preso la mia? Se entri, se entri ti ammazzo. Perché Perché mi rubi la roba? Dove ti rubare? Mi serve Oh, cacchio, Sto andando. andando a fuoco. Sì, anch'io. Eh, fa troppo caldo. Io to fuori. Vai fuori. No, esci, esci, esci, esci, esci, esci. Non puoi. Cacchio qua da fuori. Cosa? Oh io c'ho una sede, devo bere. Eh lo so. So come raffreddarci. Dai veloci. Mi serve il vetro. Per cosa? Eh, secondo te? Perché? Per bere. Ti salvo la bottiglietta per ah, bere per me. Ah, te la vendo Non è mica tutto gratis No, non mi, ricordo, non mi ricordo come si fa Ah, tre di vetro, perfetto Qua ce li ho Te la posso comprare? Cioè, te la posso vendere? Fa troppo caldo. Io sto andando a sete. Ok, vieni qua. Vieni qua. Io devo fare un altro piccolo... Sembra fuoco Dio sentissimo No Mi tiro fuori Eccoti qua zombie Dai vieni Non ho paura Allora, magari di tre ne ho paura Però Uno E due Vai sali anche tu, vieni Ah, ce l'hai anche tu Quindi che facciamo ora? No? Io adesso sto andando a scavare Aspettate un attimo Metto la Keep Inventory Si vedi anche per me Game roll Vai Le torci non si fanno? Si fanno Eh Cosa volevi che ti rispondeva? Ferranno anche tu in miniera? Sì. Non nella mia, spero. Copper o no aspetta Copper, copper ore, copper oh, scusa Copper ore, copper, perché sono diversi? Ho oh, 16 di ho 16 Sono Copper. Se cop non andiamo a si copper Vino a 4 adesso Però ho anche e eh, Tin, iron e altro tin. E carbone. Ale, ma per la... Cosa? La cassa, quella che sta qui sotto. Quella che sta qua, quanto hai messo? Cioè, sai il dolce? Quali? Se un po' difficile capire quando sto scavando del carbone, a cosa ti riferisci? E... Sì, quindi ci vediamo in un prossimo episodio di questa vita su Minecraft. E sì, ciao a tutti!